volle però, che a un ricevimento di personalità canadesi appartenenti al mondo della cultura, la regina si trovasse a parlare con Alice Marlowe e una volta saputo che scriveva romanzi e racconti, le chiedesse un suo libro, che le piacque moltissimo. Paola, bentornata. Yeah. <ride> Dopo Jane Austen. E come se non fossi mai andata a No, dire. infatti. <ride> siamo qua, poi siamo restate qua, ma siamo restate anche in Inghilterra, no? Sempre. Eh. Beh, ci è piaciuta perché dopo dei nostri orgoglio e pregiudizio, ragione e sentimento, siamo tornati qui con Bennett questa volta sì. e la sua sovrana lettrice, anzi, la nostra sovrana lettrice. Noi abbiamo incoronato te. Come ti sei trovata? Grazie, <ride> mi sono molto allora con Bennett, che ho imparato ad amare. Ho imparato, ho imparato oh, che amo con Bennett, che amo ormai follemente. E, eh, con la sovrana lettrice in particolar modo ho avuto questa forte così, identificazione no, c'è cioè una forte questo testo in particolare a parte l'humor pazzesco no? l'humor inglese meraviglioso insomma proverbiale humor inglese eh, eh, pazzesco, inarrivabile di, di Alan Bennett eh, c'è anche una forte immedesimazione secondo me del lettore in questo libro. Io l'ho avuta forte, ecco, no. Mi premeva dire che non sono così presuntuosa, visto che la protagonista del romanzo è la regina d'Inghilterra, ecco. Non è che io mi sia identificata con la regina d'Inghilterra, ma mi sia identificata con il, il potere eh, dell'effetto cioè l'effetto potente che la lettura ha sulla sua vita, no? Ha sulla, di come stravolge la sua vita pur essendo la mia vita di base molto partita in maniera diversa ecco, da, da quella della regina d'Inghilterra però credo che il potere di questo eh, romanzo sia proprio quello dell'identificazione ma questo Norman è una checca? Sir Kevin non era sicuro ma pensava di sì e lei lo sa? sua maestà? Probabilmente, il passaggio di tono no? da una scrittrice, una romanziera come la Austen a un, un grande scrittore come Alan Bennett, ma che usa una cifra molto, molto diversa. Sì. Come avviene, come è avvenuto per te nella lettura a voce alta? Ma guarda, eh, non, non, non ho trovato questa grande differenza, eh, perché adesso anche la Austen sa essere è vero, eh. adesso i lettori, quelli, quelli, sì. gli esperti, <ride> capito, si solleveranno, non trovi differenza tra Jane Austen e Alan Bennett. Non l'ho trovata nell'approccio nell alla lettura, eh, un po' c'è una compostezza inglese straordinaria che vale per tutto, quindi vale per il romanzo eh, passionale, eh, Sentimentale e umoristico che è quello della Austen, perché l'umorismo c'è, è, è quello che la, la rende grande, sottilissima, cioè, sottilissimo, filata. Vediamo, nascosta, però c'è l'ironia, eh, è quello che, che rende eh, grande eh, la Austen e eh, quello invece è il linguaggio eh, di, di, di Bennett, che in questo caso particolare, quello della sovrana lettrice. È comunque lo, lo è comunque così composto e così compito, eh, che diciamo ad un approccio, come dire, non richiede un approccio vocale, interpretativo così diverso, poi chiaramente questo tratta argomenti completamente differenti a volte libro moderno, è chiaro mm. che ci sono cose, ci sono, ci sono gra, grandi differenze, però ecco non, non, siamo, non siamo passati dal bianco al nero, no, devo certo. dire che invece c'è assolutamente una continuità. Svegliamo un piccolo segreto, anche se so che non vuoi dire qual è il tuo preferito, tu leggerai anche Nudi e Crudi? Leggerò poi. anche Nudi e Crudi, certo. Eh. Due diversi tipi di risate, mi dicevi prima? Allora, eh, sono in... Eh, sia la sovrana lettrice che nudi e Crudi sono del, di un autore eh, che non credo che non conosce la volgarità, pur facendo in un libro, che è la sovrana lettrice, sorridere, eh, ridere eh, a mia opinione, il mio parere, eh, come dire sommessamente, e nell'altro sbellicare. Io mi sono sbellicata di risate con Nudi e Crudi perché più, eh, non so, forse c'è una, una, un umorismo più immediato. Nella sovrana è meno immediato, semplicemente.